Simati, telespettatrici e telespettatori, benvenuti. In questa trasmissione vi mostriamo che l'arte moderna può essere utilizzata anche come arma. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la CIA investì somme immense per intracciare una rete mondiale di cultura come una delle più grandi operazioni del dopoguerra. Lanciò l'arte moderna nella direzione di rappresentare lo sgradevole e il disarmonico come degno di ammirazione. Questa creata nuova consapevolezza dovrebbe aiutare a far sì che la società sia pronta a trapassare qualsiasi limite morale e culturale. Perciò questo spostamento delle norme artistiche non è una questione di gusto o una discussione accademica, bensì una guerra pianificata contro la percezione naturale delle persone, e questa iniziata dalla CIA.